Grazie Presidente. Eh, si tratta di un'operazione, questa da parte della Giunta, che va assolutamente in continuità con un processo che, come sappiamo, è è stato voluto insomma da questa, da questa amministrazione da quest'Aula, dalle riforme che abbiamo fatto dai regolamenti che abbiamo approvato ed oggi iniziamo il, la fase eh, attuativa di fatto del bilancio partecipativo dopo il processo partecipativo con l'inserimento delle opere e poi il successivo ovviamente finanziamento iniziamo quindi a dare conto finalmente di quello che è eh, una nuova modalità di costruzione del bilancio eh, di Roma Capitale Se All'interno del, del DUP abbiamo anche inserito, approvato pochi, pochi minuti fa, un emendamento che consentirà quindi alla ragioneria dei monitoraggi trimestrali sulle spese legate agli investimenti per gli interventi del bilancio partecipativo, ma al tempo stesso anche un ordine del giorno dove abbiamo eh, chiesto che venga pubblicata nella sezione del portale istituzionale Roma Capitale tutti gli interventi con lo stato d'avanzamento dei lavori e ancora eh, la possibilità anche di eh, dotare, Diciamo gli interventi eh, a valle degli stessi o comunque durante di una targa insomma, identificativa di quello che è eh, l'intervento eh, di, eh, di Roma Capitale sul bilancio partecipativo. Ricordiamo i dati che sono stati pubblicati. Eh, sul portale di Roma Capitale stiamo parlando di, una, eh, pa di un processo che ha visto un numero elevatissimo insomma, di partecipanti, secondo i dati eh, ultimi pubblicati parliamo di oltre quasi 50.000 persone tra in tutte diciamo, le fasi eh, tra la prima e la seconda fase quindi di oltre 1.000 progetti presentati, di 65 progetti che sono eh, gli esiti eh, diciamo, di consultazione della consultazione online che è avvenuta e che questi interventi sono equamente distribuiti sul territorio, perché la nostra visione è che la città, anche se è suddivisa in quartieri, come è giusto che sia, è suddivisa in municipi e quindi era giusto dare conto che ogni municipio potesse avere diciamo, i suoi interventi, ma la città resta sempre una e per tale ragione abbiamo utilizzato degli indicatori eh, di estensione territoriale e degli indicatori legati alla partecipazione e degli indicatori legati alla, alla popolazione residente proprio per fare in modo che le risorse economiche legate agli interventi fossero eh, distribuite in modo equilibrato. Quindi una città intera che oggi si vede per la prima volta nella sua storia 65 interventi che sono stati direttamente scelti tra l'amministrazione e i cittadini. Grazie Presidente, ringrazio giunta per l'emendamento.